CHEERING AND APPLAUSE Grazie di essere venuti qui così numerosi. Io dico solo due parole velocissime perché credo che dobbiamo lasciare la parola a Pippo che eh, ci racconterà un attimo la, la storia di questa bellissima avventura, della sua emozione. E quindi l'unica cosa che volevo dire io è che qui a Brescia noi siamo molto contenti, abbiamo fatto un lavoro che è cominciato a luglio e che non dico quasi terminato oggi. Ma eh, molto bello, condiviso, abbiamo lavorato insieme, abbiamo un bellissimo gruppo dove ci sono tantissimi under 30 e che poi ti aspettano e quindi ti lascio subito la parola anche per questo e Abbiamo una fatto quattro liste dei quattro collegi che sono lì a parlare da sole eh, per, per i nomi, per, per, per, per l'età, per, per il fatto stesso che sono tutte persone nuove e quindi, niente, noi a Brescia siamo molto contenti e siamo molto molto contenti di aver consigliato che vi lascio la parola. Grazie, sono contento io per la verità perché eh, un viaggio in giro per l'Italia bellissimo questo in un PD che quando non si occupa di tessere, non conta le percentuali ma si preoccupa dei posti di lavoro delle cose di F35 da non comprare e sono bravi quelli di Ghedi che fanno la manifestazione oggi mi dispiace non poter passare a salutarli perché io penso che il PD debba dire una parola chiara anche su questo però dicevo che quando il PD fa quello per cui è nato per cui l'abbiamo costruito, con la passione di tutti anche con le differenze tra di noi è un partito che torna non solo credibile ma votabile è appena arrivato un messaggio di Alberto che è un elettore piemontese del Movimento 5 Stelle che dice anche se sono Grillino, andrò a votare le primarie per te. E questo è il tentativo che dobbiamo provare a fare: restituire una casa rappresentativa di elettori che sia maggioritaria nel paese. Noi siamo passati dalla vocazione maggioritaria alla vocazione minoritaria. Meno siamo, meglio stiamo, un vecchio detto della politica romana, più ci concentriamo in un linguaggio che capiamo solo noi, che è una lingua morta, un dialetto difficilissimo da parlare perché fuori non lo capisce nessuno, dentro al Parlamento, no? abbiamo fatto tutta una serie di operazioni per rinchiuderci, invece dobbiamo aprirci anche con molta umiltà, abbiamo fatto una fila di errori che a raccontarli uno non mi sembra neanche vero, abbiamo avuto un sacco di omissioni su questioni importanti, delicate drammatiche, io sono stato a Taranto e eh, ci stupivano di vedere un politico tra virgolette nazionale, prendetela, no, mi, fa, mi fa sorridere essere definito così perché poi alla fine per me è una campagna elettorale più da elettore che da dirigente per capire che cosa direste voi in quelle sedi, che cosa, faremmo, cosa possiamo fare insieme. Sono stati in luoghi dove la produzione, noi dobbiamo essere il partito della produzione, di una produzione in crisi, dobbiamo premiare chi rischia, chi lavora e chi rischia in un doppio senso, chi rischia perché investe sul lavoro e chi rischia perché fa fatica, perché è precario, perché è un che non ha un'impresa che non è sostenuta dal credito che non ha la possibilità invece di, di fare il proprio mestiere, quello che ha sempre saputo fare in condizioni sempre più complicate. Questo partito della produzione io, io lo vorrei portare dove sono stato, ricomincio il giro quando, anche perché il 9 dicembre io faccio segretario, per cui cioè mettetevi nel loro giro.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 No, mi urla dietro. E, e c'era di fianco il contestatore buono che diceva: no, quello è uno dei meno peggio, lasciamo. <ride> stare. Abbiamo anche la versione light della in, re, in realtà il PD però deve stare nei posti sbagliati, deve sfidare e anche correre il rischio di essere contestato. Guardate questo è il punto fondamentale. La settimana scorsa hanno umiliato la posizione di quelli come me sul caso cancellieri l'hanno fatto con molta prepotenza all'interno del gruppo e poi hanno dato la, tutti la colpa a me come se io fossi potentissimo e allora ho aperto uno spazio insulta civile, siccome già avevano iniziato ho detto va bene mettiamoci, organizziamo l'insulto, cioè facciamo in modo che arrivi e io possa rispondere, perché queste questioni poi vanno spiegate, ieri sera l'avete vista l'incertezza degli altri due sulla questione dei cancellieri, sulla durata del governo, sono le mezze parole che ci condannano a non essere comprensibili, come la campagna elettorale, io ho votato non sono mai stato Bersagnano, sono l'unico che ne parla, però gli altri come se non fosse mai esistito, e, no. però io speravo, ho fatto di tutto, abbiamo fatto la campagna elettorale anche insieme a Convivenze, abbiamo sistemato una C3, quasi abbiamo perso un ottimo amministratore perché quel giorno eravamo insieme, eh sì, sulla mia macchina che si è bloccata nella bassa, dove eravamo esattamente? Eravamo a Borgo San Giacomo, nel luogo dove avevamo rottamato almeno l'auto, poi l'abbiamo rottamata, e, e l'abbiamo fatta insieme, ti ricordi, con la voglia, la passione al di là delle correnti, non ce ne fregava, bisognava... A vincere, però alla fine non ce l'abbiamo fatta perché secondo me perché inseguiamo sempre i moderati che ci inventiamo noi, che non so dove sono questi moderati perché poi rassicuriamo talmente tanti moderati che non ci votano quindi li abbiamo rassicurati e di là abbiamo perso i voti le persone più esasperate che chiedevano più radicalità che chiedevano, esprimevano un disagio più forte questo lo dobbiamo fare guardate noi abbiamo la pianura padana ad esempio è una prateria dal punto di vista del consenso politico dopo vent'anni buttati via in promesse no, per la difesa del territorio no? e ce lo sappiamo chi è di Brescia io sono, vengo da Monza, sono nel collegio di Arcore, facevo consiglio regionale di Arcore diurno eh, notturno, <ride> chi viene dalle nostre parti lo sa che c'è uno spazio grandissimo, che c'è bisogno di costruire un rapporto, però lo sanno fare i sindaci dei comuni medio-piccoli, lo sanno fare gli amministratori quelli costanti no, in servizio permanente effettivo, la politica invece non parla più con nessuno e guardate che questa è la questione fondamentale anche del dibattito di ieri sera che è sembrata la finale di Champions League, no? cioè, per me non cambia granché, ero solo preoccupato che andasse male perché era il lavoro di tutti voi che andava no, a ramengo se non fossi stato capace, però dicevo, la chiave di, della nostra discussione è essere capaci di costruire relazioni, di aprirci. Io continuo e lo farò fino a, alla fine di questa campagna e anche dopo. Bisogna rendere protagonisti quelli che hanno vent'anni, ma non per tagliare fuori quelli più anziani, perché quelli più anziani sono intelligenti e capiscono benissimo che cosa intendo dire. Capiscono benissimo che non possono continuare a essere i nonni a mantenere i figli a dargli una mano sul, con il muto, a sostenere quando la bambina deve andare all'asilo nido, non può funzionare così un paese, le persone devono essere libere, devono essere, eh, essere nelle condizioni di dare il meglio e lo dico pensando anche a questi concetti molto forti, no, l'idea del merito, figuriamoci se noi non vogliamo premiare il merito, sulla cancellieri mi sono arrabbiato anche per quello, eh. se no non capiamo, cioè non era solo il fatto in sé, era quello che voleva dire, però il merito... Deve essere sostenuto da una comunità che ti aiuta, se non, se non le cose ti vanno storte. Perché uno può essere meritevole, ma banalmente perché ha tante possibilità. E c'è un libro di Maurizio Franzini che vi consiglio: la terza. Lo trovate un tascabile economico, lo trovate in tutte le librerie. Che spiega come questa disuguaglianza sia costituita da tre cose principalmente: dalle condizioni materiali di partenza dalla scuola e sulla scuola noi dobbiamo dedicare davvero su questo Renzi l'ha detto bene l'altro giorno io sono d'accordo con lui sulle cose su cui siamo d'accordo le facciamo insieme è inutile che ci dividiamo ma da una terza cosa che in Lombardia abbiamo conosciuto benissimo che è la vicinanza politica gli amici degli amici io in Lombardia, quando ero oggi ero con Monguzzi a Milano con Monguzzi presentamo una mozione in Consiglio regionale per chiedere che almeno una quota del 25% delle nomine fosse riservata a quelli che non sono di Comune e liberazione i laici Perché cioè chiedevano il cioè 75% è vostro, dai tanto è andata così però riserviamo una quota di minoranze e quell'ordine del giorno quasi passò perché anche nella destra ci si rendeva conto che è una società fatta così per cui non è, è importante che un più sia del PD o della Lega non che sia bravo guardate che non andiamo da nessuna parte ho visto aeroporti in Italia gestiti da, da medici e io ho pensato, ma se io, come fanno molti politici, alla fine della carriera chiedessi di avere un ASL, poi la chiudiamo, perché io non sono capace di fare quel mestiere. E questa confusione che abbiamo fatto, questo pasticcio, è un conflitto di interessi che hanno tutti, non ce l'ha solo Berlusconi, che è stato un trucco quella roba lì, di dire che ce l'aveva Berlusconi, ce l'avevamo placccato, ce l'avevano grosso, bronzeo. Ma noi ce l'abbiamo, li vediamo in troppe cose, lo vediamo in intrecci era al centro della battaglia sull'acqua, scoprire che i grandi gruppi che si occupavano dell'acqua in realtà erano le banche che erano partecipate dal grande gruppo, dalla multinazionale, non funziona così, dobbiamo fare in modo che il controllore e il controllato siano separati, ma che siano separati davvero, che non ci siano dipendenze dalla politica, che la politica stia molto dove deve stare e molto poco dove non c'entra niente, invece c'è un una, una continua confusione in questo Paese e soprattutto io vorrei lo dico e non è uno slogan perché poi io, da segretario, vi rompo le scatole perché c'è bisogno di un partito degli elettori. Io rispetto i parlamentari, ma non è. Lo chiedono adesso: dice se vince in e Civati non hanno la maggioranza di gruppo parlamentare. Io ho la maggioranza degli elettori. I parlamentari dovranno discuterne con loro. Se chiedo di interrompere questa fase di larghe intese che dura. Da tanto tempo, che se ci pensate è l'accusa che ci veniva rivolta in campagna elettorale, peraltro, eh, perché non è che stiamo parlando di cose diverse. Se chiedo questo, non lo chiedo per sfasciare nulla, lo chiedo per provare a, a superare le nostre paure, le nostre incertezze. È chiaro che un parlamentare preferisce che la legislatura duri per sempre, anche una ventina d'anni, se possibile, se non è che se cambia la Costituzione, il parlamentare rimane lì fino a vitalizio, però non è questo il punto il punto che noi sappiamo, li avete visti gli altri due ieri sera siamo forti, quegli altri c'hanno Alfano, Formigoni e Giovanardi possiamo batterli, è qualcuno che lo dica, ci vuole è qualcuno che quando ci sono gli esercizi di conformismo per cui io lo so benissimo che bisogna votare insieme al partito che sono un tipo strano, no? secondo le consuetudini, però ogni tanto, lo dicevo quel film che mi ha rovinato l'adolescenza L'attimo fuggente, nel nostro caso L'attimo è fuggito no? è una versione del PD ogni tanto bisogna il professore, il professore che ti dice alzati sul banco, di qualcosa, di che non va bene, ci vuole qualcuno che dia un segnale, che rompa questo schema che è perfetto dentro ma fuori non parla nessuno e guardate che lo dobbiamo fare noi, perché siamo rimasti noi, dobbiamo dirlo al Movimento 5 Stelle, il nostro partito ci, uno come ci va chi può vincere il congresso se fosse il Movimento 5 Stelle dopo 5 minuti non avrebbero espulso, sarebbe arrivato a Casaleggio, non so, perché sono cattivissimi con quelli che non sono d'accordo, è così, noi abbiamo un partito organizzato che deve farsi vivere per quello, perché facciamo scegliere alle persone e le facciamo scegliere sulle singole cose, non solo a Natale, perché è una nuova tradizione italiana quella del Natale e ci sono le primarie, cioè sono due feste, come il Santo Stefano, cioè, eh sì, intorno a Santa Lucia perché la festeggia c'è, cioè, no? c'è cioè, San Nicola per quelli che sono un po' più giù, no, nel paese sì, ci sono le primarie nevica di solito, l'anno scorso Ambrosoli fece una disciplina olimpionica, no? il super gigante, perché è così, facciamo le primarie natalizie invece vorrei che tutto l'anno ci fossero occasioni, per gli interessati, non è che vi costringiamo a discutere e votare tutto quello che facciamo. Però su alcune cose ci fosse la possibilità di consultarvi, di usare i nostri circoli, la, la, la tessera che serve a quello e la rete per decidere insieme. E guardate che avremmo deciso molto diversamente da quello che abbiamo fatto. Non avremmo tolto l'IMU perché ce lo chiedeva Berlusconi che era già decaduto, perché io vi do un'informazione straordinaria che non è passata molto, ma Berlusconi è decaduto all'inizio di agosto, non l'altro ieri. E soltanto l'incertezza della retorica della politica ci ha portato a discutere di voto palese o segreto, di no, l'aggiunta delle elezioni, come si vota, a un certo punto un senatore del PD ha proposto di votare con l'indice perché così si vedeva, no, io dico, ma no, io dico ma la politica è stata un'altra parte, uno che è condannato per fraude fiscali, a me dispiace pure, ma è condannato, punto, e noi, dovevamo, e noi siamo stati lì a discutere però che lui ci chiedeva di togliere tutta l'Imu in campagna elettorale, quando sono venuto no, a fare iniziative con voi, dicevamo, è una proposta vergognosa, la volevo addirittura restituire, ah, ah, ah, l'abbiamo fatto. Eh. cioè Noi abbiamo sospeso l'IMU per sei mesi, per un anno, per quest'anno, per quello che, che ci tocca, e poi alla fine l'abbiamo. perché lì c'è anche del genio comunicativo, caro Bagliari. Dall'IMU siamo passati alla IUC che è l'espressione che usa piccoli fumetti, yucca, e la yucca è uguale a limu, perché la limu vuol dire imposta municipale unica, e la yucca vuol dire imposta unica comunale, cioè, ragazzi, tra comunale e forse potevate anche ingegnare un po' di più, perché le persone quando tu fai queste cose, vedi lo sguardo che cala, gli scende la, la tristezza e pensano che sei un deficiente. Lo dico con non scrivetelo perché dopo dici ci va, però il concetto è questo, se da IMU passi a IUC la gente dice ma cosa mi stai... cioè perché non la chiami IMU ancora no? e non togli le tasse sul lavoro? Io incontro gli imprenditori, i lavoratori, mi dicono le stesse cose, citavo il presidente dei giorni industriali che, con cui ho avuto il piacere di conversare in questi mesi, l'altro giorno mi chiama e mi dice ma alla fine dovreste farle voi della sinistra queste cose che diciamo noi, lo dicono industriali, sindacati interveniamo sulle tasse sul lavoro, abbiamo iniziato a farlo con il cuneo, ma immaginate di avere tre volte i soldi che abbiamo messo sul cuneo per fare quelle cose. Quando io dico nel 1975 le persone che guadagnavano di meno pagavano la metà delle tasse che pagano adesso e le persone che guadagnavano tanto, e non sto facendo il pauperista, qua dico un milione di euro, che è tanto, eh, pagavano quasi il doppio delle tasse che pagano adesso. No? mi spiego, mi sono spiegato, cioè chi, era, chi, era, chi aveva di meno pagava meno tasse, chi aveva di più pagava più tasse, adesso si è invertito, è incredibile, cioè, non c'è bisogno di fare le rivoluzioni, però forse alle persone che guadagnano tanto, anche a quelli che stanno bene, si può dire paghi l'Imu, scusa, cioè, ti va bene uguale, ce la fai, e se hai da mettere 5-10 mila euro in più della tua aliquota IRPEF la metti, però se questo serve, e a me sorprende perché noi sappiamo quali sono le tasse su cui intervenire che sono quelle sul reddito e l'IRAP se proprio devi scegliere non le tasse sul patrimonio e questo l'abbiamo scritto in tutte le carte di intenti in tutti i manifesti, in tutti i cacchio di convegni che facciamo, che riempiamo no, che viene qua il compagno che sta tutto di che parla 16 ore e poi però se non lo fai quando arriva il governo non ti capisce nessuno e io vi faccio questo esempio definitivo, poi se avete delle domande preferisco discutere con voi a un certo punto arriveranno i grillini in televisione, manderanno quelli che sono bravi, che sono capaci e ci faranno le domande. Io non so a chi mandiamo a rispondere, eh? perché le faranno sul nostro campo, sulle nostre cose, le faranno sulle questioni che abbiamo mancato. Ieri per me è stato sorprendente giocare in contropiede con Renzi sulla questione dei matrimoni egualitari. Lo dico banalmente perché Renzi ha citato improvvisamente Scalfarotto dicendo che bisogna presentare la proposta a Scalfarotto, la legge votare ma io l'ho sottoscritta e in Parlamento, ma la cosa clamorosa che ti fa svenire è che in Parlamento la, la maggioranza per fare i matrimoni egualitari c'è già e sulla Bossi Fini ci sarebbe già da fare un lavoro e sul Mattarello, se avessimo votato quella benedetta mozione Giachetti che è lì che sciopera ancora ed è una roba da matti perché siamo noi che governiamo noi abbiamo uno che l'estensore della proposta più forte sulla, che sta scioperando da mesi e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 No, C'è una roba da sistemare sulle liste collegate, ma l'ha riportata lui e noi il lunedì in Senato. Dovremmo dovuto farlo ieri, ma abbiamo preso un po' di giorni perché no, stavamo lavorando troppo. Quindi, lunedì partiremo dalla proposta Calderoli ma anche sul 138. Io, ho, questi, io ho dei problemi. C ho due categorie di protestatari fortissimi: i primi sono quelli dell'Ampi. Non so se li avete visti, questo sono i frequentati, sono incavolati neri perché dicono perché avete toccato la Costituzione con Berlusconi? E tu che gli rispondi? Boh abbiamo cambiato il 138, ma non abbiamo finito e non ci sono più i voti, e infatti adesso si dice, c'è cioè il piano B di Quagliariello, Quagliariello è uno che bisogna ascoltarlo perché fa piacere, dopo devi fare il contrario, lo ascolti benissimo e poi fai il contrario, Quagliariello ha il piano B, dice potremmo togliere il Senato e basta, eh, e potevamo farlo a maggio senza far arrabbiare quelli dell'AMPI, senza toccare la Costituzione, senza parlare di 18 mesi di riforme costituzionali con questi signori che, cioè, non è che va tanto proprio bene far diventare dei padri costituenti, proprio dobbiamo farlo. E l'altra categoria di gente arrabbiata sono i notav della Bocconi, sono pericolosi, non ti tirano i sassi, tirano le slide. Sono, sono insidiosi, perché ti dicono la TAV. In Val di su, non la TAV in generale, perché poi si sta confondendo le idee ma la TAV in Val di Susa non ha senso, costa troppo è un'operazione un di cui si parlerà come realizzata fra 15 anni e non abbiamo i flussi di traffico, non li abbiamo per tante infrastrutture allora un paese normale dice ok, abbiamo preso degli impegni però forse possiamo discutere, possiamo riflettere su questa cosa possiamo cambiare, e già la TAV è cambiata moltissimo anche se fanno finta di niente e poi invece quando tu devi prendere un regionale poi morire di vecchiaia. Io ho visitato dei posti sconosciuti. Un giorno siamo rimasti sull'Appennino, Ancona e Roma, un... abbiamo fatto una festa sul vagone perché non si muovono, ci sono interi. E se andate nel mezzogiorno, se andate... capite che c'è qualcosa che non va perché stiamo parlando di trafori, viadotti di e poi alla fine non facciamo andare i trenini e un paese, deve ripartire da cose più. Con... o l'ultima categoria di persone commosse sono gli insegnanti perché l'opera, io lo dico. Ci sono gli europei, insistiamo che quel 3% l'ho detto ieri sera nel dibattito, lo dice Prodi. Prodi che dovremmo fargli un monumento pure a Prodi perché cioè, il postino suona sempre due volte e noi abbiamo suonato tre volte per mandare a casa Prodi. no? Cioè, adesso giravoce che potrebbe fare il segretario generale dell'ONU, se c'è uno del PD non lo fa, mi cioè, fa saltare pure quello. Eh. Prodi diceva che questo 3% è un fatto matematico, storicamente determinato, cerchiamo di capire, ma soprattutto cerchiamo non di sforare il 3%, non perché non vogliamo ridurre gli sprechi, la burocrazia, le spese centrali, ieri lo spiegavo, no? cioè in Inghilterra che c'è la regina e l'impero spendono meno di noi per organi legislativi, esecutivi e di affari esteri spendono meno di noi un punto di PIL che sono 16 miliardi, su 4 IMU sulla prima casa secche, ok? potremmo recuperare quei 16 miliardi, potremmo spiegare che i manager pubblici guadagnano più di quelli della Apple, la Apple va bene, eh, cioè come esempio funziona, i nostri potrebbero stare dentro quell'intervallo tra me, noi, i sindaci e il Presidente della Repubblica, come massimo, il tetto del PIL dove sventola la bandiera nei TG, sopra non ci deve essere nessuno, invece è pieno di gente che guadagna più del Presidente della Repubblica dicevo che però non lo sforiamo per quello, lo sforiamo per la scuola, lo sforiamo perché chiediamo all'Europa di fare un piano per renderci più forti, per far crescere i nostri bambini, i nostri ragazzi più competitivi con gli indiani, con i cinesi, ma non perché, abbiamo, siamo, perché siamo razzisti e dobbiamo difendere l'Occidente, ma perché facciamo delle cose che loro non fanno e le facciamo meglio perché abbiamo capito qual è il nostro mercato, qual è la nostra specializzazione, questa deve essere la sfida e l'altra cosa è chiedere all'Europa Scusate, questo lo diceva Jacques Delors, non lo diceva Casaleggio, eh, perché poi qui stiamo riscrivendo la storia ma socialisti dicevano cose così fino a qualche tempo fa, e l'altra cosa è spiegare che per i nostri ragazzi non è che ti rivolgi in modo retorico, ai, ai, a quelli più giovani di me, noi non abbiamo fatto niente in questi anni di positivo, non abbiamo fatto gli ammortizzatori, non abbiamo migliorato l'ingresso nel mondo del lavoro, li abbiamo conciati per le feste per quanto riguarda il precariato, hanno un salario orario che è scandaloso, queste sono le questioni, allora la proposta è reddito minimo, l'anno scorso ne parlavamo ne parlava solo la Luis Bonzoni, vendola, i grini non avevano ancora i è vero, sì, no, facciamo no. solo noi questi discorsi, io no, reddito minimo, anche il sindacato era contrario perché l'armortizzatore deve essere collegato al lavoro, allora spieghiamo a tutti i nostri amici che il lavoro c'è, ma qualcuno ha un lavoro che è cercare il lavoro cioè è un lavoro già quello e se tu non hai un sostegno al reddito se non hai una misura che ti porta a un reddito di sussistenza tu sei spacciato non solo nelle lande desorate del mezzogiorno di cui qua parliamo come se fosse Sunt no? Leones ma anche qui da noi ma anche qui da noi in intere province del nord in alcune zone anche delle province più ricche allora se noi questo discorso non lo facciamo e quando qualcuno di reddito minimo ci va diciamo no ma non si può fare, costa troppo, adesso avete visto che il governo fa una sperimentazione di qualche decina di milioni, lo facciamo in Trentino il reddito, lo fa il PD in Trentino, lo fa Olivi che è un ottimo che sarà penso assessore della, giunta, della nuova giunta provinciale di Trentino, portiamo Olivi da Roma, ci facciamo spiegare come si fa, costa 3 miliardi di euro, si può fare quello della Bocconi costa 7, troviamo le risorse, però dobbiamo rispondere così, quindi ammortizzatori, un contratto unico per entrare nel mondo del lavoro, la massima garanzia rispetto del fatto che se uno lavora, qualsiasi lavoro faccia, almeno 5-6 euro all'ora le prenda, perché adesso non succede, è così incredibile, pensiamo che è questo che blocca il paese, non prendiamoci per il culo, perché non è questo, non è questo che costa per le imprese e se dobbiamo attaccare, e finisco su questo, se dobbiamo fare... Eh, la politica di territorio, anche quella autonomista vera, non le scemenze che abbiamo sentito in questi anni. Spieghiamo ai grandi gruppi dell'energia, per esempio, che noi vogliamo un piano energetico, che noi vogliamo puntare sull'efficienza, che vogliamo puntare sulla diffusione della produzione di dell energia. Casualmente queste cose non piacciono tanto perché no? toccano gli interessi diretti di qualcuno. Prima di privatizzare l'Ene e Leni, una furbata geniale per ridurre il debito, poi vedrete che servirà per pagare qualche cosa nelle spese correnti, che finisce sempre così liberalizziamo i mercati davvero rendiamoli competitivi rendiamo competitiva anche la scelta di uno che non vuole lucrare sull'energia, vuole prodursela da solo e vuole farlo perché ne, sp ne spreca di meno, ne consuma di meno e perché si consorzia con gli altri oggi a Milano, questo zitto c'era Gianluca Ruggeri, che a voi non vi dice niente perché tutti mi chiedono, chi c'è con te? D'Alema? No, D'Alema sta con Cucano, anche se i dalemiani stanno con Renzi sono gli spessi, <ride> quelli stratelli, Gure in cui si chiede così dove serve? sono... sono... Hanno fatto così, in outsourcing, sono dei italiani in outsourcing, a chiamata, eh? non solo da lei ma ha fatto tante operazioni così dicevo, Franceschini Stacorrenzi, io non ho dei nomi così, no? ma forse è meglio, adesso lo dico senza caldi veri, io sono Ruggeri, Ruggeri è uno che insegna all'università, queste cose che vi sto dicendo da ultimo, e che ha messo su un esco, cioè lui fa quelle cose per cui ti mettono un pannello, ti fanno pagare niente, ti fanno risparmiare sulla bolletta e ti ripaghi il pannello senza vedere niente di diverso, ma ti produce energia da solo, no? avete presente come funziona, parla di efficienza, parla di reti, parla di soluzioni intelligenti le cosiddette smart grid no? che Versani quando lanciò disse, disse smart grid perché era talmente nuovo che non sapevamo neanche. eh sì vi ricordate vi voglio bene a Bersani, ma quello fu un episodio anche divertente si occupa di queste cose le fa le dice ed è disponibile a farmi in assemblea nazionale in direzione al PD candidiamo persone così non c'è bisogno di uscire dall'euro di, di fare i pasticci che minacciamo dalla mattina alla sera facciamo le cose che, ci, che sappiamo fare e il PD le fa ma andiamo, tiriamo via dalla televisione i chiacchieroni, i chiacchieratori professionisti, no? quelli che parlano con politichese, che uno dice tipo cose così, il caso cancellieri, con questo tono perché siamo disperati, il caso cancellieri è terribile è una cosa vergognosa, infatti sappiamo che cancelliere. Cioè dice no scusa rifai che non è molto... no è devastante questa cosa, è irreparabile però è giusto che lei rimanga a fare il Ministro della Giustizia, ma perché togliamo quelli lì e mandiamo Ruggeri, mandiamo i ragazzi che fanno la campagna con gli strumenti nuovi antichissimi del gazebo, della rete, del porta a porta, stiamo facendo il porta a porta oggi come primo esperimento poi settimana prossima suoneremo a tutti i citofoni delle primarie del paese, non importa poi che lo fanno i ventenni, non c'è bisogno di, di fare nostalgia, bisogna spiegare a quelli di adesso di farlo come lo facevano quegli altri di prima, e facciamolo insieme, il PD c'è già, è un grande elettorato e un piccolo partito, invertiamo, anzi no, un grande elettorato che serve, facciamo diventare grande anche il PD. Grazie. Solo una battuta, questa mattina un mio vicino di casa mi ha detto oh, viene votato le primarie, eh, sono indeciso, sai, io vorrei vedere qualcuno che non è Condalema ma non è Renzi, e ci vati. <ride> Avete segnato? <ride> <ride> Funziona benissimo una domanda allora, le stime dell'affluenza alle primarie oggi in base un po' a come è andato il dibattito ieri sera come c'era sono abbastanza volevo sapere un po' come, come viene valutato questo elemento e anche l'elemento del fatto che Oggi Civati viene visto un po come una sorpresa, come se non ci fosse stato in le altre cose. Allora facciamo così, rispondo a lei e poi chi vuole fare altre domande vieni via a palestro perché se ricevo messaggi minatori via i quadri. non so, vieni via a palestro ti veniamo, ok? Allora...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 Io ieri sono andato a Sky, ho ringraziato l'amministratore delegato di Sky perché dico finalmente sono anch'io, perché di solito funziona così, c'è la pagina di Renzi, quella di Cooper, lo poi gli giri, gli dici, adesso ci sarà Civatti e c'è una pagina di pubblicità. Noi lo facciamo per sostenere l'editoria, no? perché ha bisogno di risposta, però non è giusto. Mi ritrovo nei pastoni, tagliano le frasi, fanno polemiche su cose che non ho detto perché sono riportate, allora lo dico, non faccio la vittima perché lo sapevo già, lo, e siamo stati pazienti. Ieri non è stata una sorpresa, ieri sono stato fortunato perché è andato tutto bene ed ero veramente molto preoccupato, perché i fenomeni della natura non ce ne sono, eravamo tutti molto tesi, anche i super professionisti, come dire, io non sono tra quelli, si preoccupano, perché era una cosa claustrofobica, aveva un minuto e mezzo, c'erano questi di Tor Vergata che io assumo nel PD perché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 continuare a, a, a tornare su quello che dice Renzi quello che dice Cuperlo quello che dice la no, no, Bersani doveva vincere di sicuro le elezioni no? e non si capiva che c'era una marea che saliva dall'altra parte lo facciamo sempre non lo dico ovviamente a chi scrive lo dico ai politici dovremmo essere più rappresentativi più pluralisti questo fa bene faceva meglio anche a Renzi eh? perché forse avrebbe imbarcato qualcuno di perché qui dalla rottamazione siamo passati alla candidatura eh? cioè, per molti esponenti e eh no, lo dico perché è così adesso il figlio di De Luca non mi sembra una grande intuizione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 un po' di oscurantismo, che tra virgolette, così non chiamo, esageriamo, c'è stato, l'abbiamo vissuto bene, è chiaro che soprattutto per, perché è da fastidio, non per me che sono abituato, io le prendo da Grillo, dal PD, dal governo, dalla cancelliera, le prendo sempre io, e vabbè, è un ruolo che mi sono scelto, mi dispiace per i ragazzi che fanno campagna con noi, che quando vedono che tempo che fa, si domandano perché sia brutto il che tempo che fa, perché c'è solo comunque quell'erenza, Renzi, civati non lo invitano l'annunziata mi dice non riusciamo a infilarti nel palinsetti, questo stress è mago, sono anche piccolino, <ride> ho detto in traverso magari 10 secondi mi li fate fare, capito che così non va bene, ma non va bene non per me che veramente la vivo così, non va bene per la politica, per l'intelligenza collettiva che dovremmo sapere esprimere. Vado in via a Palestro, vi ringrazio tantissimo.